Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Tecno Gigi uh, Scusate per l'assenza in questo periodo, ma ho avuto molto da fare Oggi volevo portarvi delle cuffiette che mi sono comprato, perché io le perdo sempre E mi sono comprato queste nuove tipo di cuffie, chiamate Life P2 Mini Qui sono delle cuffiette molto buone, uh, vi consiglio di acquistarle Ora andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione All'interno della confezione troviamo il manuale eh, delle istruzioni dove potete sicuramente leggere tut tutte le informazioni su questo tipo di cuffie. Poi nella recensione completa vi dirò sicuramente molto di più. P abbiamo eh, capo USB tipo C e poi abbiamo queste sono le cuffiette all'interno con custodia di ricarica wireless. Eccolo qui, comporta USB tipo C, andiamo a aprire le cuffiette al momento ce l'ho in tasca. Se riuscite a vedere i, i LED per ricaricare le cuffiette. E poi ci sono anche i di ricambio tranquillamente per cambiare le cuffie. Ragazzi, ora vi faccio vedere anche un bel panorama in questo momento dove mi trovo e con questo è tutto ci vediamo nella recensione completa da TecnoGG ciao ragazzi